Oggi è stata un'occasione importante per collaborare con le scuole del nostro territorio e favorire la partecipazione o comunque la conoscenza di una giornata importante contro il 21 marzo ed è importante perché noi poggiamo da sempre sulle giovani generazioni il nostro, la nostra attenzione per promuovere una cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.